Hai parlato prima, hai accennato eh, all'ecosistema Will Easy, mm -hmm. eh, quindi che è proprio un, un vero e proprio insieme di appunto, strumenti, ma anche di, di realtà. Esatto. All'interno in, all di Will Easy, all'interno di questo ecosistema, c'è anche eh, l'associazione. Io ci vado che eh, vorrei ci presentassi un po' eh, Anna-Lisa. Certo, allora, come diceva Willy, è nata in agosto del 2017, diciamo che è stata un po' la partenza del, del progetto, perché all'inizio appunto l'idea era proprio quello di creare una cultura dell'accessibilità, che appunto non considerasse soltanto chi è in sedia a rotelle, perché solitamente il collegamento a disabile è quello, anche proprio figurativo è quello, ma in realtà appunto inseriscono all'interno categorie come appunto le mamme o appunto chi si muove con un animale, le sensoriali sono arrivato un attimo dopo perché siamo partiti un attimo dalle, dalle, dalle macro-categorie appunto eh, presenti o comunque chi cerca poi informazioni che in questo momento non sono presenti sul web, perché anch'io parto da, da un background come quello di Willy mh, viaggiando tanto e mi sono resa conto che le informazioni presenti non erano, eh, sì, erano magari verificate, c'era tanto la soggettività che in questo caso noi cerchiamo di evitare, proprio perché tra due persone che presentano le stesse caratteristiche non è detto che abbiano le stesse esigenze, diciamo che mh, anche due persone appunto, due persone che si muovono con animali, hanno esigenze diverse, due persone disabili o due persone in carottina idem, quindi mh, cercavamo proprio il dato oggettivo, cosa che eh, in questo momento non, non c'è. E, e in realtà l'associazione crea eventi, quindi a carattere eh, di cultura, dell'accessibilità, abbiamo anche già Ehm, organizzato, supportato delle sagre o delle manifestazioni con appunto l'inserimento di alimenti per celiaci o appunto la, la lista degli allergeni eh, in, verificata ma appunto anche eh, visibile durante, durante la sagra la zona per eh, l'abbeveratoio degli animali, queste cose qui e ci siamo resi conto e eh, ho i parcheggi per disabili che tante volte nelle manifestazioni, concerti o cose del genere sai che ci sono ma ce ne sono uno o due non sai come sono fatti quindi magari non ci sono neanche quindi abbiamo eh, sviluppato questo discorso qui e ci siamo resi conto e si sono resi conto proprio gli organizzatori eh, di quanto poi aumentasse anche eh, l'afflusso delle, delle persone perché effettivamente come diceva William un gruppo di amici con diverse mh, situazioni si trova così a, ad avere molto chiaro eh, l'ambito delle informazioni, no? perché ognuno può capire se può o meno partecipare e, e quanto è il suo grado di, di accessibilità, compatibilità con, con l'evento le, con o col luogo di interesse. Quindi certo. poi la situazione in questo momento crea rete, fa, si occupa più che altro del network, no? Della, che poi appunto è supportato dal proprio supporta il progetto sia per quanto riguarda chi ha bisogno, cioè chi in realtà i fruitori, quindi chi ha l'esigenza, ma anche poi le, le, le varie strutture interessate al progetto.